Oggi in Consiglio Comunale abbiamo aperto la seduta con la question time legata al problema del, dello svincolo a, a Porta Amare. In pratica la, la situazione che si è creata con la chiusura parziale del viale d'annunzio per permettere i lavori delle Cile, la riapertura delle Cile ha creato una situazione di traffico congestionando un quartiere che di per sé è molto critico, quello di Porta Amare, che vede dalla mattina alla sera una fila interminabile di macchine in attesa di uscire sulla rotonda dell'Aurelia e non c'è sbocco né sulla, dalla parte che riguarda diciamo eh, Mare né dalla parte che riguarda il CEP perché come tutti sappiamo la, la rotonda taumaturgica di via Fossa-Ducaria quindi sotto il ponte del CEP è lontano da avvenire. Questo crea di fatto una situazione invivibile in un quartiere che già di per sé è eh, logorato sia dal traffico che dal cemento e, e di una vivibilità veramente eh, bassa. Noi avevamo fatto delle proposte tra i nostri consiglieri di CTP, eh, di eh, aprire una viabilità mh, della, nella Corte SANAC per peter, permettere di defluire il traffico sull'Aurelia e eh, allo stesso tempo avevamo fatto una proposta di creare una cosiddetta forcella, quindi con un doppio senso, su via Livornese, ma eh, come al solito questo non è stato preso in considerazione, l'assessore è cambiato e quindi provocatoriamente abbiamo fatto la proposta di fare un'asfaltatura sull'Arno per permettere al traffico di defluire da che sono insensibili. Ovviamente è una provocazione, non vorrei mai che questi eh, la prendessero sul serio. Eh, L'altra proposta sulla quale siamo stati molto eh, presenti è stata la variante anticipatrice eh, del quartiere San Marco San Giusto che prevede una, diciamo, una riqualificazione eh, della quale noi contestiamo eh, diverse cose. Prima di tutto, come si è soliti fare a Roma, si è unito eh, in un decreto omnibus la lotta alle olodopatie con una variante urbanistica, cioè si va a recepire la legge regionale per la lotta alle, alle prendendo il treno della variante urbanistica e questo già ci indigna perché non è che se su un argomento siamo a favore non è che possiamo essere a favore su tutta la cementificazione e la lottizzazione del quartiere. Di questa variante fondamentalmente contestiamo la mh, mancanza di messa in sicurezza idraulica del quartiere. E l'abbiamo denunciato più volte, sia in occasione della variante anticipatrice per la cittadella che poi sfumò eh, la questione aeroporto, sia in questa variante. Riteniamo che una urbanistica che non pensa che scrive nelle, prescrive la messa in sicurezza ma poi non la esegue, secondo noi è una mancanza totale di rispetto nei confronti dei cittadini. L'altra la, questione sulla quale siamo intervenuti eh, oggi fondamentale è l'asset della società della salute, siamo andati alla modifica del regolamento e abbiamo anche lì al solito denunciato quello che diciamo da anni, che la società della salute è un carrozzone che porta avanti quella che è l'industria della miseria, non andando di fatto a risolvere i problemi che si creano a livello sociale e abbiamo eh, posto l'attenzione sul fatto che i consiglieri che hanno votato a favore di questa modifica hanno tradito il voto degli elettori. Perché, mi spiego, eh, un elettore che mi manda in Consiglio Comunale per poter decidere quello che devono essere le politiche cittadine... Eh, io, come consigliere, ho l'obbligo di decidere, demandando alla società della salute la scelta delle politiche sociali, così come anche nei regolamenti urbanistici, a persone terze, io tradisco il mandato dell'elettore. Perché con questi tipi di carrozzoni si allontana la scelta politica del consigliere dalla, da quella che è la realtà cittadina. Quindi questa è stata la nostra presenza oggi in Consiglio Comunale.